Fall guys ma devo cantare una canzone se perdo e faccio schifo a cantare la canzone non solo io forse anche, anche Mario il nuovo arrivato ciao Mario ciao, ciao sono nuovo qui spero di essere uh, un buon gradito così comunque siamo eh. partiti qua su quel guys eh sì, siamo partiti, ma guarda che sarà difficile perché. Oh mio dio! Ok, perfetto, guardate che fall, guys. Io a volte c'è cioè, proprio. Mi fa innervosire proprio. Ma di tutto, eh? Cioè, mi fa proprio urlare in giapponese. Che io ci so parlare in giapponese. Infatti, serio, spesso, no? sì, sì, sì. Assolutamente, io spesso ci parlo. Però questa volta ho mandato a quel paese una persona senza volerlo. Infatti, mi ha tirato poi dopo una ciabatta dietro. Beh, c'è eh, la prassi. È eh, eh, giusto, mi sembra. Aiuto Sì, capita a volte Che cosa stai facendo Non morire tu Sciocchino Io hey, non riesco a qualificarvi È meglio Perché almeno mi qualifico io Aspetta uh, Dai Salta Oh bene Perfetto Sto coso che non si Non va No no, no ti prego Ti prego no, Perché Dio. Che palle Fall Guys Raga c'è veramente Perché è ritornato di moda No sto scherzando Cioè è molto bello oh. Fall Guys Io, io l'ho amato Infatti il 2020 Vabbè se c'eravate È impossibile che c'eravate A quel tempo Eh però Comunque, nel 2020 io lo portavo quel guys, ok? E' molto bello, veramente bellissimo! Che hanno aggiunto anche le nuove mappe, è ancora più bello, perché ci sono tutte le mappe strane, nuove. Eh sì, è vero, è tipo una nuova cosa bellissima, infatti le sfide nuove sono molto belle. Infatti speriamo che continui ad, ad aggiornarlo, così resta sempre up. No, fai grab a spe, ok, perfetto. Ciao Mario, ah! Ok, ti vedo, ti vedo. Bene, Volte per le... Grazie, grazie Te amico mio, bello, Te perché... Che simpatica, grazie Perfetto, non devo cantare, mi spiace, mi spiace Però mi spiace. sicuramente arriverà il momento in cui io dovrò cantare Perché sono di una scarsità assurda Infatti fidatevi, canterò benissimo Tutto quanto E cioè proprio, uh, Avete presente Beyoncé Ecco, sarò Beyoncé Oppure sarò Ariana Grande, oppure sarò Justin Bieber Ah giusto, è vero, in questo video c'era anche Brilla Flea un, un amico che però non parla Perché vedete, cioè, nel senso siamo in tre persone Però no, vabbè non parlo Perché purtroppo non può ancora parlare Ma prima o poi parlerà Ok, ricordatevi di questo nome, Bridla Love Lea, parlerà Poi questa mappa l'ho già provata, è difficilissima Sì, è difficile è, Perché è... ci sono pure i tori lì sotto, i rinoceronti Che ti <ride> caricano Eh, attenzione ai tori e ai rinoceronti perché sennò qua scaricano troppo forte e Poi fa male, cioè dopo una certa, con una certa violenza fa, inizia a far male tutto quanto, no? Si sa, e vi saputo purtroppo, capita E inizia tutti i giochi, via! È una rana gigante che <ride> caspita stai dicendo Questo potrebbe diventare un nuovo meme È una rana gigante Raga scrivete nei commenti È una rana gigante per favore Che è un nuovo meme del canale Però qua ci sono ci i cosi che Sono caduto si... dai rinoceronti io Eh no attento Non cadere dai rinoceronti ah, sono quelli là spingono come hai detto tu E poi se ti spingono Con troppa violenza Inizia Davvero Cioè a far male Però io sto entrando nei buchi Qua nei tunnel E una volta entrato dai puttana mi ha buttato giù. Dai ho oh, vinto. Tua sorella c'è in C'è un'eccezione in toccita. Sei solito. Oh sono un figo. Un figo con il ventaglio raga perché sto morendo di caldo. Oh, Vai Mario. Chi sei tu? Sei. Sei. Ci sono, ci sono, sono quasi arrivato. Ok, tu sei Bridla Laflea però, che, che è appena caduto di testa Allora, vedo un campo che sembra tipo il campo di Wario Che caspita, accappa la coda, allora cosa bisogna fare in questo? Mario, tu sai che sei esperto di questo gioco, sai cosa, cosa deve fare? Sì, praticamente devi tenere questa coda qua d'oro, che è addosso, per tipo 30 secondi o anche di più E come si fa ad accapparla però? Con Shift oppure tasto sinistro del mouse Schifo! Ah, vieni subito qua <ride> Che caspita, non l'ho presa. Dai, dammi una coda, stupido scosso. <ride> no, stavo per dire una cosa brutta. Via, eh, presa, presa, presa. Via, via, via. No, no, mi no. ammazzo, bruttissimo. Madonna quanto li odio. Non è possibile. Oh. Vai, Mario, fai il tipo per me. Non provo a usare i martelli per spingerti. Eh, eh hai ragione, non ci avevo pensato a questa situazione particolare. <ride> Ho trovato un tizio con la coda, infatti, adesso andrò a prenderlo. Però mi sa che Capo. me la prende di nuovo. Ah, ah, ah tu ha sotto. No. Guarda, oh, oh, oh non è possibile. Non è un è... guerriero dragone che l'ha presa. No, io sono un guerriero dragone. Scusa, come ti permetti? Di, di, fai il tifo per me, Mario. Se no, qua io. Eh, yeah, vinci, vinci, vinci. Dai, ce la puoi fare. Vai. Ce lo puoi Vai. fare. Oh, bene, grazie. Perché se no, qua io non, non ce la faccio senza il tuo tifo. Eh. Cioè, devi sapere Quanto che io. ancora 30 possibile. secondi, ce la puoi fare. Va bene, grazie. Ce la posso fare. Sì, ma non è possibile. Non c'è nessuno con la coda. Dammi la coda. Devo fare un video! Se no devo quello, cantare! Coloraccione, coloraccione! Ho capito, non c'è. <ride> Cattivi! Da, porca! Dai, dai, ti prego, da, dammi no. la cosa. Dai, dio sbirillino. Che non so che caspita sia. Vabbè, sono fuori, adesso cantiamo. È ehm... morto pure Brit. Shainbrella, like diamond! Were beautiful, la like dai the sky. Vai anche tu, mai. Ah, eh, non Conosco questa canzone io. Vabbè, cosa conosci? <ride> eh, Prova a nominarne una. Eh, vabbè, dai, quella di Fedez nuova, eh? Quella estate, eh, <ride> estate, non mi ricordo. <ride> vabbè, abbiamo cantato giusto? Evita le finte porte, corri al traguardo Comunque le descrizioni di Fall Guy sono qualcosa di, di unico e inimmaginabile Spero che... Ti... L'italiano, tutto strano Sì sì sì, no, ma infatti guarda Anche le professoresse saranno molto contente Comunque adesso è estate e non dobbiamo andare ah, Ragazzi, io ho finito la scuola Vi dico solo questo, ho fatto la maturità E registremo per sempre Andiamo, forza amici e Mario, tu dove sei? sei... Eh, Aspetta, sono caduto giù alla fine qua Cioè, sono nella parte viola Oh, se si qualificano prima di me Io Aiuto. giuro che, che impazzisco Oh! Sono dietro di te Mi stanno prendendo Bravo, bravo okay, ok, perfetto Qualificazione raggiunta per ultimo. Bene, bravissimo Avete fatto bene e Tu, Breed la Flea Facci sapere in un qualche modo se ci sei Aspetta, adesso ti vediamo se ci sono altre freccine oppure no Ok. Allora, vediamo se c'è C'è, c'è, c'è, perfetto È con noi, è con noi Vedete, ce ne sono due Perfetto, Brillaflea Grazie mille Nel caso aiutaci con la forza del pensiero tuo Eh? Brillaflea è un meme Ragazzi, scrivete Brillaflea muto Perché evidentemente ha qualche difficoltà di, el di elopio Cioè, nel senso di parlare, no? Devi andare su quella dove c'è la scritta Ok, comunque la frutta adesso dovremo andare su una scritta una Quanto capisco porco zozzo E eh, dove devo andare con la banana? Non lo so, dalla. la Eccoli, eccoli, sali qui sopra! Sali! Ok! <ride> raga, sto male! Non voglio! Appare appare una cosa... La, la banana! Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, assolutamente, sono una... Oh. Ma che caspita... Sei no, morto? non ho capito, non ho capito, amici, non no, raga, sono no. morto! No, sono vivo! Eh, non ma sei vivo perché Ma infatti nemmeno io, che caspita era? forse bisogna fare il contrario, cioè tipo ti faceva vedere la banana... Ma in realtà devi andare sull'altra praticamente. A quanto no, capito? No, io non ho capito niente. <ride> non lo so, è strano, è nuovo. Io non l'ho mai fatto sto gioco. Vediamo. Allora, non startiamo ancora perché voglio vedere. Occhio alla ah, merma. Adesso, okay. adesso canto, raga. Aspettate un attimo. Allora, vediamo occhio alla merma che sale Perché se ci riprende. Se, se ci riprende questa cosa, dopo dobbiamo a vederlo. Allora, oh, qua da lì non c'è scritto niente. E allora, che cazzo. Viterina... No, sono morto. No, non ho capito. Non ho non capito. Non ho capito. Boh, uh, vabbè, cantiamo um, uh, Umbrella E Andemai Ambrella? E la, uh, e eh, eh, eh, eh, eh. eh. Comunque è molto bella cioè, Quindi, uh, raga, lasciate like Se vi è piaciuto questo video, ovviamente Per favore, perché siamo, siamo, siamo ritornati Scriveteci un sacco di commenti, vi prego E ci vediamo Realmente, al prossimo Fall vedi. Guys video Ciao